Io sono la Gianna, abito qui a Gerra Verzasca nel nucleo dei Canov. L'importante di, di che vi posso raccontare è una volta che c'era un brutto temporale e che il fiume che passa davanti, da parte della nostra casa era straripato e questo ci, ci ha fatto veramente un, tanta paura perché l'acqua si alzava sempre di più, i, i sassi facevano sempre più rumore, il rumore dei sassi che rotolavano giù dalla montagna. E lì c'erano anche delle auto che erano posteggiate e questo, tutto questo acqua questo l'ha portato via. Quello lì era stato nel 1994 95 noi eravamo lì a casa e continuavamo a controllare e controllare finché noi siamo scappati siamo, ci siamo allontanati dalla, dalla casa perché cominciava ad arrivare acqua anche dentro nella casa e quindi abbiamo, ci siamo spostati un po' più in là per essere più sicuri e ci siamo stati lì una mezz'oretta poi a poco a poco siamo rientrati a casa il fiume si era un po' già limitato abbiamo potuto rientrare in casa però è stata veramente una brutta faccenda